e ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su fortnite sono mancato per un po ma oggi ricominciamo più carichi che mai come vedete la skin è cambiata perché abbiamo, ci siamo fatti il nostro primo armadietto andiamo subito a vedere tutte le cose che abbiamo sbloccato nei vari pass battaglia, le robe gratuite che abbiamo toccato, e tutte le robe che abbiamo preso. Andiamo a vedere le skin. Allora, abbiamo preso il set di leggende di lava, dove abbiamo il Seguji di guerra infusione, che è ormai è ufficialmente diventata la nostra skin per adesso. Poi abbiamo la Valkyria Infusione, sempre fa parte del set leggende di lava, due skin leggendari direi, non so se sono leggendari o no. Poi abbiamo sbloccato la skin di Deadpool del pass battaglia con tutti gli stili: la, quella senza la, la faccia lì senza la maschera, e quella con i, va, il colore normale, con la maschera e con la tutina quella grigia. Ok. Poi abbiamo sbloccato. Mida noi abbiamo Mida tutto, con la skin tutta d'oro e Mida normale stiamo cercando di andare a sbloccare anche le skin quelle e altre skin di Mida e di tutti gli altri agenti un'altra skin leggendaria è la, la specialista di attrezzatura Maya non possiamo modificare lo stile no, mi rimposto di questo. E, e, poi abbiamo la gente bananita, con, possiamo modificare lo stile, abbiamo quello tipo James Bond, quello di classe con l'abbigliamento diciamo quello da giovine e il, quello di smoking bianco e poi dovremmo andare a sbloccare raggiungendo il livello 300 la gente bananita tutto d'oro che come vedete picciolo quello sopra è diventato un po d'oro poi abbiamo brutus anche lui viene lentamente mangiato dalla dall'avidità di miglia abbiamo brutus con la, la skin quella oro oppure quella normale miascolo anche lui andremo a sbloccarlo in forma oro raggiungendo il livello 180 come vedete anche lì ha una parte della testa operato muove pure i pettorali va bene Diventa, sta diventando d'oro andremo a sbloccare la versione ombra o eh, spettri modifichiamo stile anche della nostra nitroglicerina che anche lei ha iniziato lentamente a diventare d'oro poi no, aspettate non me la seleziono. poi sky abbiamo sbloccato abbiamo la versione normale e la versione che ho sbloccato spettri se non ricordo male facendo la missione così era molto più figa ci stava e qua anche qua la versione oro che stiamo sbloccando poi altra skin che abbiamo è irish fa parte del set visione Livida che abbiamo guadagnato con tanto sacrificio andiamo a vedere il backpack Backpack, Bene. abbiamo, ricominciamo nella parte del genio di lava. Abbiamo le ali della valichiera infocata e il mantello. Come si chiama? Non mi ricordo come si chiama. Mantello decorato in fusione con questo bellissimo disegno di questi due lupi. Ci siamo fatti sfuggire il set lupino, dove c'erano lascia, l'ascia infocata con lo stesso stemma fatalità con lupo. La, la skin delle armi con il lupo sopra. Ma comunque lo riusciremo a prendere. Se lo ripresenteranno sicuramente fuori la prossima volta. Poi abbiamo lo zaino Arroyo, se a parte del set personalizzato. Non possiamo modificare lo stile, è un backpack leggendario con il suo pugnale e la granata molto chic. Poi abbiamo lo zaino pugnale dorato del set di Mida. Possiamo modificare lo stile normale oppure tutto dorato come la roba di Mida ovviamente è il suo quindi poi abbiamo questo che peraltro su questa skin che ho messo ci stanno veramente bene e poi capirete anche perché ci mette ci ho messo questa perché hanno un significato relativo al delta deltaplano non vi dico altro lo vedremo dopo le spade di Deadpool che abbiamo sbloccato molto carine poi nella serie Star Wars abbiamo sbloccato i Seith, questa. Beh, come lo dite i Seat? <ride> Questo backpack luminoso. Poi recentemente c'è stato un evento e abbiamo sbloccato le ali al neon che sono interattive e in base. non ho capito se in base a quando balliamo cambiano tipo colore, brillano o qualcosa del genere. Comunque ci dice anche sotto che è reattiva. Altro backpack, possiamo modificare lo stile, vedete non possiamo modificare lo stile anche se ci dice che potremmo modificare lo stile. Anche qua avremo, cosa cambia? Che cambia? Non ho capito cosa cambia. Ah ok, anche questo backpack diventa uh, dorato, stessa cosa per tutti gli altri backpack degli agenti. Abbiamo tutti i backpack degli zainetti degli agenti speciali, questo di Brutus, questo di Miascolo con i tupini che sono delle granate e il gomito, no? questo di Sky che guardate adesso così, c'è cioè questo, oppure l'abbiamo sbloccato recentemente, questo verde molto più... C'è cioè, cioè una Nintendo Switch, è una Nintendo Switch questa e la spada di Sky. Poi abbiamo sempre il set dorato. Altra roba che abbiamo sbloccato è questo, che è lo skateboard. Purtroppo non sono riuscito a sbloccare questo, se cioè non me lo, lo seleziona. Non so perché, non chiedetemelo, ma non me lo seleziona. Poi abbiamo sbloccato questo, di visione vivida, questo zainetto molto carino con questi nastrini che si muovono al vento. E la pistola qua nel lato nella fondina e poi abbiamo questo da montagna non abbiamo sbloccato questo che sarebbe stato veramente figo purtroppo non ce l'abbiamo fatta nel tempo previsto si sblocca il capitolo 2 della prima stagione quindi niente era molto figo così sul verde ma va bene lo stesso questi sono i nostri zaini i nostri backpack poi cosa abbiamo? I picconi. I picconi, vabbè, abbiamo partendo dal comune, quello predefinito, abbiamo poi sbloccato tutti i picconi comuni e non comuni, degli agenti, poi abbiamo questo qua del set ascesa con le asce da arrampicata, queste qua molto carine. Il piccone di Nida dello spettro dorato. Poi abbiamo sbloccato questo del set Natalizio a Natale. L'evento natalizio: abbiamo sbloccato questo bellissimo piccone. Poi abbiamo il piccone specializzato di Maya. Questo di nitroglicerina. Peraltro, mi sa che cambio questo e metto questo come piccone. Che ci potrebbe stare. Abbiamo le spade di Miascolo l'acchio solito, Poi abbiamo questo di Iris piccone alquanto ah, quanto negato, devo dire. Poi abbiamo il pan di zenzero dei biscottini di pan di zenzero come accette. Poi la fette di strugi, sono le, gli attrezzi di Brutus, praticamente il martello e un segaccio, un'accetta segaccio non lo so. E le spade epiche delle meraviglie di Sky. E anche questo possiamo modificare lo stile da blu a verde e tanta cosa, sinceramente tanta cosa, perché sono veramente tantissime sono veramente fighissime, con verde, smeraldo così, veramente una roba fantastica comunque abbiamo notato che da questa stagione sono usciti principalmente dei picconi doppi come questo, questo, i picconi doppi sono usciti, mi sa, provo a piazzarmi questo, non lo so da quasi qua poi partiamo con i delta robe leggendarie le ali di lava, il dragone di fuoco che è uscito dalla bocca del vulcano della mi pare nona stagione e tutto fuoco veramente enorme con il mio delta ti notano a distanza sicuramente poi il mio delta preferito che è anche quello che ho messo è il faicone che ci sta veramente bene in partita perché col back del katane vediamo che lancia fuori la katana come vediamo esce la katana arriva il falco e se la prende su molto carino come detta plana con la sciarpina molto elegante perché il falco con la sciarpina ci sta poi abbiamo sbloccato il ciclone astrolog durante l'evento di Travis Scott che è uno dei carrelli in Luna Park di Astro World appunto. mentre Star Wars come non potevamo sbloccare il Lenny un altro deltaplano enorme mh, è bello però non si può usare in partita perché uno ti notano a distanza, due ti toglie tutta la visuale, non vedi niente, zero. Abbiamo sbloccato tutti ovviamente i deltaplani degli agenti segreti. Questo è il razzo, che peraltro possiamo modificare lo stile, anche. Poi abbiamo questo batufolo di cotone. è che carino. È verde, possiamo modificare lo stile, oppure c'è quello predefinito che è rosa. Batufolino rosa. Oppure verde. Se è fumato un po' d'arba è diventato verde. Poi abbiamo quest'altro, che è stato il via del Taplano per un bel po' di tempo che pesce, cioè lo scheletro di un pesce, non di uno squalo ma di un pesce, molto carino, pesce rosso. Poi abbiamo il lamacorno, che è questo delta deltaplano mh, raro, che carino, non lo userei mai sinceramente, però va bene. Questi sono i soldi del monopoli, questi questi sono i soldi del monopoli, i vari di brutus con i soldi del Monopoli dentro poi i dettaplani erari e non comuni sono quasi tutti uguali ormai cioè questo qua pigna cadente poi abbiamo questo l'unico diverso che abbiamo allora, questa spesa selvaggia è questo che è parapendio ha la forma di parapendio ed è l'unico diverso però lo stile e l'aggancio come vedete è molto simile. Poi abbiamo il deltaplano comune. L'ombrello, quello proprio classico comune, che ci è stato dato all'inizio. Il luminaggio, che è molto carino, butta fuori l'acqua dopo. E l'ombrello questo qua che ci hanno dato con la prima vittoria reale. Lo associerei a Mida che ovviamente tutto d'oro ci sta un sacco. Peraltro brilla, brillucci. Poi quando abbiamo sbloccato i drop, drop ce ne sono dei carini e altri che non mi ispirano per niente. Questo lo usiamo nel periodo natalizio, il drop con i fiocchetti di Natale le palline tutto rosso, molto carino. Questo alf alfabeticamente non riesco neanche a dirlo, con tutte le simboli dell'alfabeto, della tastiera e tutto quanto. Poi abbiamo questo per gli innamorati da usare a San Valentino, ho deciso di scade dei dolcetti si aprono e liberano i cioccolatini per gli innamorati. Poi abbiamo questo, la discesa col botto, con i cuoricini e poi il botto che si vede. Non mi piace particolarmente. Questo da usare sempre nel periodo natalizio. Molto carino, dai. Non si nota neanche tantissimo la distanza. Questo l'abbiamo usato all'inizio della stagione 8, quando abbiamo sbloccato la stagione, quella dei pirati, se vi ricordate. Non mi fa più impazzire, quindi non lo useremo più per adesso, per un bel po', non si sa mai, però. Altro... Altra scia è la valigetta per la fuga di Brutus, quindi accoppiare questa qua allo zainetto con le valigette che perdono fuori ovunque ci potrebbe stare, però ti vedono a distanza. Questo diciamo era il mio armadietto. andiamo a vedere un attimo veloce nel negozio di oggetti di oggi cosa c'è abbiamo il costume di vix cos'è vix da 1005